Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Buonasera a tutti, o buongiorno, a dipendenza di quando guarderete questo video. Io sono Amanda Pizzagalli e qui siamo nel canale Teologia 1, a cura del professor Walter Binni, che ringraziamo sempre per questa ricca opportunità. Nel dettaglio siamo a Teologia per donne, Abbiamo fatto una lunga pausa ma stiamo tornando per continuare le nostre riflessioni e le nostre meditazioni riguardo alle figure femminili che la parola di Dio ci, ci racconta, ci, ci narra, ci menziona dalla quale possiamo estrarre degli insegnamenti pratici anche per la nostra vita e degli spunti di riflessione per poter migliorare la nostra camminata cristiana e poter ecco, diventare delle donne più sagge, migliori e che imparano imparano dai propri errori e dagli errori degli altri se ci ricordiamo bene l'ultima figura femminile di cui abbiamo parlato è stata quella di Agar e oggi voglio parlare di una figura che è menzionata ma proprio come di passaggio di chi sto parlando? lo scopriamo nel libro della Genesi al capitolo 19 e leggeremo il testo dal versetto 15 al versetto 26 pronte? via! Come spuntò l'alba, gli angeli sollecitarono Lot dicendo levati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui affinché tu non perisca nell'iniquità di questa città. Ma siccome egli indugiava, quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie perché l'Eterno aveva avuto misericordia di lui, lo fecero uscire e lo condussero in salvo fuori dalla città. Come essi li conducevano fuori, uno di loro disse, fuggi per salvare la tua vita, non guardare indietro e non ti infermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte che tu non abbia a perire. Ma Lot rispose loro, no mio signore, ecco il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi e tu hai usato grande misericordia verso di me salvandovi la vita, ma io non riuscirò a raggiungere il monte prima che il disastro mi sopraggiunga e io perisca. Ecco, questa città è abbastanza vicino per potervi arrivare ed è piccola. Lascia che io fugga là, non è essa piccola e così avrò salvo la vita. L'angelo gli disse, ecco io ti concedo anche questa richiesta di non distruggere la città di cui hai parlato. Affrettati, fuggi là, perché io non posso fare nulla finché tu vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Sì, care sorelle, oggi vogliamo sfermarci a meditare riguardo alla figura della moglie di Lot. Una persona della quale biblicamente non viene nemmeno espresso il nome, ma che il Signore ha deciso di lasciare scritto, proprio per poterne estrarre un insegnamento. Non vogliamo entrare nel dettaglio e capire la misericordia che il Signore ha avuto verso questa famiglia, grazie anche all'intercessione di Abramo e il perché comunque loro indugiavano così riguardo all'uscita da Sodoma e Gomorra. Ma la lezione che penso che dovremmo portarci oggi a casa è quella proprio di ricordarci della moglie di Lot. Gesù stesso, quando sta spiegando anche nel Vangelo di Luca eh, le dinamiche del suo ritorno, quando spiega eh, alcuni dettagli, rivela alcune sfumature del suo ritorno, lui stesso dice ricordatevi della moglie di Lot. E oggi vogliamo dire in che senso dobbiamo ricordarci di lei. Sapete, la parola di Dio ci impulsiona sempre ad andare avanti, a guardare avanti. Ma tante volte dentro di noi, nel nostro cuore, ci sono alcune cose che sono legate a delle cose che stanno indietro. La domanda è, che cosa è che ci sta legando a guardare indietro? Che cosa ci impulsiona a soffermarci e continuare a guardare indietro? A volte il nostro cuore è vincolato a qualche errore forse che abbiamo fatto, che non riusciamo a perdonarci, che non riusciamo a ricevere il perdono di Dio. Bene, oggi il Signore ci dice questo, Ravvediamoci, riceviamo il perdono, perdoniamoci e andiamo avanti. Il nostro cuore a volte è vincolato da persone, da luoghi, da beni materiali. Bene, oggi il Signore ci vuole veramente impulsionare, sfidare, consigliare dicendoci, sganciamoci da tutto quello che ci lega a ciò che sta dietro, perché è importante, è indispensabile andare avanti, perché è in avanti che risiede la perfezione della redenzione e non indietro. L'Apostolo Paolo stesso ha detto, dimenticandomi le cose che dietro sono rimaste, dimenticandomi le cose che sono passate, ecco che io proseguo verso la mia destinazione, io vado avanti. Ed è anche vero che la parola di Dio ci, ci mostra che noi non siamo di quelli che si guardano indietro, noi siamo di quelli che proseguono. Perciò oggi come donne vogliamo tracciare una linea e ricordarci della moglie di Lotta. Il suo guardare indietro, il suo guardare il luogo da dove Dio l'aveva tolta, il suo guardare un luogo che non era stato accettato da Dio in una situazione, le ha impedito di proseguire la sua vita ed è diventata una statua di sale. E invece credo che il Signore oggi ci stia dando questa opportunità come le è stata data. E ci dice questo: togliete lo sguardo dalle cose passate. Ma veramente fissiamo il nostro sguardo su Gesù, autore e consumatore della nostra fede. Non sempre il Signore dà dettagli riguardo alle persone, come in questo caso, o come nel caso per esempio della donna del Pozzo di Samaria, che poi più avanti vedremo. Ma il Signore vuole che noi impariamo dagli, dagli atteggiamenti, dalle attitudini, dagli errori anche. Perciò oggi la sfida è questa, dimenticandomi delle cose che sono passate io proseguo verso il mio obiettivo. Il Signore ci ripete e ci impulsiona dicendo che è avanti che sta la perfezione della redenzione. Indietro non è un'opzione, quindi proseguiamo migliorando, perdonando e fiorendo passo dopo passo verso questo proposito progetto perfetto che il Signore ha preparato per noi. Questa è Teologia per Donna, che sia un input pratico per noi e per le nostre vite, per diventare donne migliori per la gloria di Dio. Io sono Amanda Pizzagalli e alla prossima puntata per la nostra Teologia tutta rosa. Pace!